Una merda, tutta. Godland. Mamma mia. ribloccato! Vieni qua. Stranger Things. Ma butto. Ho fatto mi ha ballato? La Z sta. sotto? Da me? Cento? Fatto uno Uno lato dei, degli indiani Andiamo andiamo andiamo Non arrivo Arrivizio arrivizio C'è il boss C'è Gunnar che sta facendo un bagnetto con le palle in acqua Eccoli Sotto sotto sotto, sotto. Ho buttato padano Enti Un grande Slalom in aria Oh bot bot bot bot bot Occhio c'è gente sopra lo Zappalino. Venti, craccato, uno di vita, uno di vita, baffo! Uno di vita! Fatto! Andiamo, come... andiamo, andiamo, yes, no. andiamo! Uuh Andiamo, uh, ah! <ride> andiamo snake, andiamo a tutti a chat, ragazzi. Sappiamo dove sono loro. Mi come... sono incastrato! Mi sono incastrato! <ride> Mi sono incastrato! Box! Box! E eh Box! Non sono andati lontani questi, eh? Sappilo. Stanno in qualche bush. O qua o qua stanno per forza, sicuro. Dammi! Cento? Fatto? Eccoli, eccoli, li bombi, li bombi, li bombi Spammo, spammo, spammo Spaccata la pad eh, no, non eh, Mi spavano. metto dall'altro lato a sparare Dall'altro lato Ma qui okay. Le... occhio Occhio pazzo Va, spammate, spammate Qua sotto 20 white, 20 white. No, Dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. 20 io, non una Eh, c'è un altro team eh, Ragazzi, 100.000 white Quarto CAZZO Quasi craccato. uno. Quarto Non dog. Questo ha tirato tutto all'aria, meno male Ok, nice alto. DENTRO LA MACCHINA ALTO là IL sudore! Cosa sta facendo sto mazzoide? Guardalo Uuuu Uuuu uh, uh, uh, uh, Switch Nikki, merda, che mira! Campione! Oh merda! Cazzo, oh, no, vedo. Oddio, si scherono su di noi! No, sei noi, no! 20! FORBOX! 50! 76! 76, 4 box! Nice! 29 ma dove ci scannonano? Non lo so okay. Mi ha Mi hanno mappato Mi hanno mappato Devo capire dove? Devo capire da dove Eh lo so da un cannone lì sotto Mi sa eccolo eccolo eccolo no, 44 pazzo 4 Sta arrivando l'amico da dietro 29 eh, il Me lo riuscito a pingare bene mi di Eh mi no Seguitemi seguitemi seguitemi <ride> Ludi dobbiamo andare eh, Ecco io non via! sono andato via! Sono full via, sono full via, nel cilindro Non male che stanno pensando a pizza, io sto scappando <ride> Ti serve qualcosa, dudi? Sono... Nooo Arrivo Corri! Cazzo! Corri! Ci sono Ho altre del pad, eh? Qui sopra il C'è eh? uno che stava flexando gli edit, questi sono dei Bubby Consolo sicuro Mi buttano poi anche, anche qua! Anche qua, anche qua, anche qua! C'ero qui sotto, c'ero qui sotto, bro! Tu pensa a questo, io penso a quello in aria! No, non penso a cazzo, mm. cazzo, non penso a cazzo, non penso un cazzo! Non penso... Figlio di puttana, figlio di puttana! Oh, figlio di puttana col tamburo, non pusciarlo! Hai un pub? Sì, ho tre pad, però non ho cure white. E sì, rotto sì. il cazzo! fatto! Perfetto, sì. Niente, è tutto aperto. Prima a sei pronto? Sì, sì, sì, Ora le bombiamo in aria. C'è un altro team qua? Ci ando di qua al dal Benz, tipo. No. Eh. Niente, un sì. un cazzo. Vado, Eccoli, eccoli, eccoli. White. Morto uno. God Uno ha preso 12 di danno, caduto. Ma quello? 60 100 100 100? Un altro team quello, eh. Voglio buttare. Ma col cazzo che era butto. 30 Uccidi con il che ne butta, uccide le in aria White Go. Ho caricato, ho caricato uno di vita, uno di vita Da dove? Dobbiamo andare anche noi, dobbiamo andare anche noi Me la vado, me la vado, me la vado oh, Non ci si due, non ci si due okay, Andiamo sopra qui, sopra qui, sopra questo clasto Trust me nella play sposti troppo eh 29 un'altra bot 61 morto 30 qua pure si stanno faidando da me eh 30 30 Ok ma devi darmi una mano da questo lato anche C'è una guarda, full trio abbiamo... Eh c'è un full trio su sull'altro pilastro 60 Ha restato laggiù eh Dove? Quella però sarà più carissima Lo sto trovando, questi qua Abbiamo avevo noccato uno lì Fate questo Dobbiamo caccare questi qua Dobbiamo uscire questi Dobbiamo uscire questi Pronto a caccare Pronto a caccare questo Pronto a caccare questo Morto questo Morto uno Dobbiamo pensare a questi Tutti Oh mio dio Caccare uno di video Fatto fatto fatto Andiamo andiamo andiamo Occhio Merda oh, sono... Ai ai ai Non posso mentare What the fuck Guardala guardala guardala ma che è tutta sta gente? Siamo ancora in 15 White Preso finish Con il matto Dobbiamo ammazzarlo subito Dobbiamo ammazzarlo subito e scendere Facendo i colpi piccoli Vai vai spara spara Si sta rompendo Cracchato dove? Ho fatto, fatto fatto fatto Nice Vieni, vieni, me la paddo, me la paddo. Ah, cazzo? Eh, terriamo sull'Ig, terriamo sull'ig! No, ho Eh, ho dovuto chiudere per forza Niente, sparano tutti i me, incredibile. Ma 12 persone! Mi fanno male le chiappe! Eh, mi fanno male le chiappe, scusami. Dobbiamo killare qualcuno per forza. Sì eh. buttate giù l'albero. Cercato, cracato, uno di vita, uno di vita. Eh, lo so, a pizza c'è. Cioè. Saranno colpi? No. 30? Sì, ok, ci in stanno in guardando questi sotto, eh, dal mattone 30. Cercato, cracato, 120? L'altro sta ancora là. 7-30. White. Padda, padda, padda. Ha uno di vita, ha quello in aria. Morto. Nice. Morto. Padda l'altro. Cracchiato Nice. L'hanno cracchiato ottimo. 100. Road. Eh, lo so. Fatto. Fatto l'altro. Morto Nice. Peccato. Fatto E il fishing, non ci credo non abbiamo biancura. No. Non ci credo. No. Non ci credo, è il fishing della biancura. Ciao 18 kill. Io 13, non ci credo. No, oh no, no. Oh. ti prego. no 26, a posto. Quanto legna hai? Eh, 118. No. <ride> si sì, è in fishing, ma sono in due. Fra che cazzo c'ha questo? Eh, okay. c'è okay, un fallo alla casetta. Fallo alla casetta? Ottimo, ottimo. vedete tutto il legno. No, così, No così. Lanciafene Lanciafene Let's go È <ride> da canale Questo è da, da canale Perché abbiamo, boh, abbiamo ribaltato Una partita che non era ribaltabile per un cazzo <mussurra>